chiamo Mattia Contri di SiteGround che ci parla di un tema eh, più prosaico ma molto importante quando ci rappresentiamo e ci promuoviamo. Il tuo sito WordPress è abbastanza veloce e perché dovresti preoccupartene? Mattia Contri, SiteGround. Allora, ok. Il okay, problema principale come sempre il microfono. il il buon telecomando. Eh, prima di tutto mi presento, oh, al primo colpo. Eh, sono Mattia, eh, lavoro per SiteGround da tre anni e ne ho 30. Eh, SiteGround per chi non lo sapesse, per chi non ci conoscesse, è un'azienda che si occupa di hosting, è nata 15 anni fa eh, in Bulgaria e al momento è una dei leader del settore del, dell'hosting di CityWeb. Il mio speech di oggi sarà riguardo all'ottimizzazione di siti Wordpress, anche se molti dei consigli che vedrete in queste slide sono applicabili anche ad altri siti. Il motivo principale per il quale questo, sito si occuperà, sì, questo talk si occuperà di ottimizzazione è che molto spesso non ci si rende conto di quanto un sito lento può danneggiare anche un business. Eh, bisogna tenere innanzitutto in considerazione diversi, eh, diversi fattori il primo è che al giorno d'oggi esistono tecnologie che vengono rilasciate sempre più di frequente per aiutare alla performance dei siti il secondo è che eh, le connessioni internet cominciano a funzionare sempre più velocemente e costano sempre meno il terzo fattore è che l'attention span del, del visitatore medio si è abbassato radicalmente quindi se un sito non diventa interattivo nel giro di 1-3 secondi la possibilità che il visitatore lo saluti e non torni mai più è abbastanza concreta. Eh, cominciamo subito a dire perché la velocità quindi conta, la prima cosa, la più importante forse per qualcuno di voi è la, il posizionamento sui motori di ricerca, eh, Google, Bing, Yahoo hanno cominciato a... Eh, a privilegiare siti più veloci rispetto a quelli più lenti anche a parità di contenuti eh, ovviamente c'è il pericolo di perdere conversione perché eh, se, il se un vostro utente non riesce a navigare il vostro sito eh, sostanzialmente appunto non riuscirà a concludere un eventuale acquisto e mh, bisogna sempre considerare che non tutte le connessioni sono in fibra eh, la maggior parte delle connessioni al giorno d'oggi avviene soprattutto da mobile ancora da connessioni 2G e 3G quindi appunto non tutti usano il 4G e se un sito non è ottimizzato soprattutto per connessioni lente il traffico ne risente parecchio. Andando avanti, questa è una slide mh, che sostanzialmente riassume i risultati di uno studio fatto da Strange Loop circa dieci anni fa eh, che stabilisce che per ogni secondo di ritardo nel caricamento di una pagina perdete il 7% di conversioni il visitatore lascia il sito, l'11% dei visitatori lasciano il sito dopo aver visto una singola pagina e avrete ovviamente il 16% in meno di clienti soddisfatti in questo caso. Il 7% non sembra tanto, non sembra tanto finché non lo si mette in rapporto con dei numeri veri. Se per esempio in un mese con il vostro sito potreste guadagnare 1000 euro, ne, sostanzialmente ne state comunque perdendo 70. Non sembrano tanti, a fine anno sono 840 euro, sono quasi 1.000 euro persi solo per via del sito lento. Ovviamente i numeri diventano catastrofici quando si va a vedere eh, siti con più traffico e siti con più eh, revenue. Quindi, ancora una volta, come dicevo prima, se un sito non carica da 1 a 3 secondi, almeno il 32%, eh, cioè il, il 32 di probabilità in più, che vi sia un rimbalzo, quindi dopo aver visto la prima pagina il visitatore se ne va. Quando si arriva a 10 il 120, la possibilità è del 123%, sostanzialmente non rimane nessuno. Quindi quello è già, un punto di, è già uno spunto su cui cominciare a riflettere. Una volta che ho attirato la vostra attenzione con i numeri, eh, partiamo con quello che si può effettivamente fare per evitare di perdere tutto questo traffico. Ovvero la prima cosa da fare è una valutazione del, delle performance del vostro sito. Esistono vari tool online, io ve ne propongo due che sono GTmetrix e Pingdom, che sono i due più utilizzati. Il vantaggio di questi due tool rispetto ad altri sempre gratis è che danno una lista sostanzialmente dettagliata di quello che c'è da correggere sul vostro sito e una volta che farete un, un, un testo con uno di questi tool probabilmente vi ritroverete davanti ad una serie di problemi partendo dal presupposto che ogni sito ha un set unico di problemi di ottimizzazione la, possiamo dire che alcuni problemi sono abbastanza comuni quindi la soluzione si trova facilmente online eh, e la potete applicare voi stessi per altre ci sarà quasi sicuramente bisogno dell'intervento di uno sviluppatore e per altri ancora ci sarà bisogno dell'intervento del vostro hosting. L'importante in questo caso è andare per priorità, capire quello che potete fare prima e nel minor tempo possibile, perché giustamente non tutti hanno le risorse di un Amazon o di un Google. Quindi, avendo detto il perché faster is better, ovvero per non perdere il, per non perder traffico, Un'altra un cosa che si dice molto spesso è che less is more, quindi meno è molte volte di più. Cosa vuol dire questo? Questi sono consigli che su un sito WordPress potete applicare direttamente dal pannello di amministrazione, quindi vi basta entrare nel pannello di amministrazione e cercare le impostazioni necessarie per limitare gli articoli nella home page. Questo soprattutto perché ogni articolo ha le sue risorse da caricare. Più sono, più, ci si più impiega tempo il, il browser a caricare la pagina. Eh, di, mostrare solo il primo paragrafo o le prime cinque righe di un articolo nella home page dividere gli articoli più lunghi in pagine in modo che non ci siano troppe immagini da caricare o che non ci siano in generale troppe risorse e questa non piacerà alla maggior parte degli sviluppatori che so, o dei designer che sono in sala perché bisognerebbe evitare gli slider il motivo è molto semplice gli slider quasi sempre usano tonnellate di javascript che rallentano il sito, hanno diverse risorse da caricare e in generale appesantiscono la pagina. Infatti è preferibile usare un'immagine una, un statica anche perché gli slider non sono mobile friendly e oggi la maggior parte del traffico che arriva sui siti è proprio da mobile, quindi da smartphone, da tablet e via dicendo. Parlando delle immagini, è sempre meglio invece di affidarsi ad un plugin per l'ottimizzazione direttamente ridimensionare l'immagine prima di caricarla in modo che sia delle giuste dimensioni e con la giusta risoluzione. Un'altra cosa importante è usare JPEG invece di PNG. PNG è un formato ad alta risoluzione con pochissima perdita di dati, con zero perdita di dati. JPEG qualcosina lo perde perché è un formato di compressione, ma in realtà su uno schermo la differenza è sostanzialmente invisibile. Quindi vi conviene usare JPEG perché alleggerisce molto la pagina. Detto questo, al giorno d'oggi c'è un utilizzo smodato di font, il mio consiglio è quello di non usare font esterni se possibile e soprattutto di usare gli icon font che sono quei font che hanno anche le icone oltre alle lettere che sono immagini vettoriali che potete sostanzialmente poi stilizzare per chi lo usa con il CSS ma non sono altre immagini da caricare, contano come font in buona sostanza. Eh, I temi sono probabilmente il punto chiave quasi sempre di un sito WordPress perché permettono di modificare il layout, è importante scegliere da fonti affidabili e da market sostanzialmente eh, diciamo solidi nel senso che rilasciano aggiornamenti con, eh, con, con una frequenza abbastanza elevata e soprattutto bisognerebbe sempre sviluppare a partire dando la priorità al mobile perché come dicevo prima la maggior parte del traffico arriverà probabilmente da dispositivi mobile. Evitare temi multiuso, ovvero se avete un blog evitare di usare un tema che è stato pensato per magari un, un sito aziendale o un e-commerce per il semplice fatto che avrà probabilmente bisogno per lavorare correttamente di plugin, javascript o css, font che magari voi non usate ma che comunque vanno a rallentare il sito in maniera abbastanza pesante. Ehm, stesso discorso vale per i plugin, usarne pochi e solo se necessari un sito con 70 plugin non, non si caricherà mai entro 3 secondi e soprattutto cercate sempre anche questi di sceglierli con, da fonti affidabili. E il, la prossima slide è quella secondo me più importante perché è la necessità di aggiornare sempre tutto quello che avete sul vostro sito, a partire da WordPress, eh, i temi, i plugin, eh, è sempre meglio aggiornarli. Più che per una questione di performance, anche per una questione di sicurezza, perché i plugin datati possono avere vulnerabilità che sostanzialmente danno backdoor a eventuali attacchi. Un'altra slide solo per farvi un po' di paura. Al giorno d'oggi il, il 79% delle pagine internet pesano più di un mega. Eh, il 53% supera i 2 mega e il 23% supera i 4. Non sembra tanto un mega finché non si vede che, da connessioni 3G, un mega e mezzo impiegano almeno 7 secondi per caricarvi. Se vi ricordate la slide di prima, arrivati al 10, il 123% se ne vanno, arrivati al 7, circa l'80% vi ha già salutato. Eh, questi erano sostanzialmente fix e semplici, che potete tranquillamente applicare anche voi e che sostanzialmente dipendono anche un po' dal buon senso. Eh, questi invece sono quelli più avanzati. Si, si definiscono avanzati, ma in realtà per i clienti di SiteGround questo è semplicemente un, un click su un plugin, tutti queste, tutte queste tre cose. Eh, la compressione GZIP sostanzialmente comprime l'output quando lo, dà i file al, al browser. La minifica e l'unione dei, dei JavaScript e dei CSS elimina e unisce in, in un singolo file tutti gli spazi bianchi che ci, che ci sono nei file statici. E eh, Il caching della pagina è una cosa che noi offriamo direttamente dal lato del server e che sostanzialmente fa in modo che il primo visitatore, dopo aver, pulito, dopo aver fatto un cambiamento, deve ricaricare il sito dinamicamente, ma tutti quelli dopo lo caricano direttamente dal, dalla RAM del server. Su questo ci, ci ritorniamo dopo. Ci ritorniamo adesso, in realtà. Que queste sono le cose che potete fare voi. Eh, giustamente anche noi dobbiamo fare qualcosa per darvi una mano. Quello che fa SiteGround è aver sviluppato una piattaforma negli anni che punta soprattutto oltre che sulla qualità e sulla sicurezza anche sulla performance vera e propria dei siti che ci ospitate. Eh, abbiamo sviluppato queste tre eh, ottimizzazioni, o meglio abbiamo, abbiamo integrato queste tre, queste tre ottimizzazioni principali, si tratta di caching a livello di server, eh, noi Abbiamo, abbiamo implementato Nginx come eh, reverse proxy di Apache per qualcuno di voi questo non vorrà dire nulla ma in realtà è molto semplice, vuol dire che invece di venire a caricare il sito direttamente dal server lo serviamo da un livello di cache prima del server che tiene in memoria tutti gli output PHP e tutte le richieste al, um, al database. Eh, queste sono cose che Soprattutto il caching lato server è un, sono cose che deve fare il vostro hosting. Eh, quindi noi nel nostro caso appunto abbiamo anche sviluppato un plugin con il quale è possibile gestire ben tre livelli, questi tre livelli di cache. Una è la cache statica che serve direttamente dalla RAM del server i eh, file statici, quindi HTML, JavaScript, CSS, eh, immagini. Eh, poi abbiamo un livello di cache dinamica che... Memorizza l'output di tutte le operazioni PHP in modo che non debba il server ogni volta rifarle ma semplicemente le serve dalla propria memoria e un livello di cache memcached che, eh, che lavora su database quindi ogni richiesta database viene presa, messa a memoria e l'output viene poi servito direttamente dal livello di cache. Per migliorare ulteriormente la performance del server potete considerare, io lo consiglio vivamente, un servizio di CDN eh, che sta per content delivery network. Sostanzialmente è un servizio che distribuisce su più nodi in giro per il mondo il vostro, i vostri file statici in modo che il vis un visitatore per esempio dall'Australia invece di dover arrivare al data center si ferma molto prima perché trova i file già pronti su un server più vicino a lui. Eh, noi in SiteGround offriamo abbiamo implementato Cloudflare come servizio di CDN è attivabile gratuitamente quindi eh, vi basta veramente anche in questo caso cliccare un pulsante nel pannello di controllo e è tutto configurato eh, fino a poco tempo fa l'SSL veniva considerato una causa di rallentamento del sito in realtà questo non è più vero semmai lo è stato. Eh, questo non è più vero perché da quando è stato rilanciato, rilasciato il protocollo HTTP2, se avete un server che lo supporta, e i nostri lo fanno, e il, un certificato SSL valido, e noi lo offriamo gratis, eh, potete sfruttare questo protocollo e il server è molto più veloce nel servire il, il sito. Di recente, non c'è nella slide perché è abbastanza recente, di recente è stato implementato anche il protocollo HTTP3 che rende, il, servizio, che rende il, il server più veloce, o meglio, che rende il sito più veloce anche su connessioni lente. Quindi non è più necessario avere la fibra per ottimizzare bene il sito, ma con l'HTTP3 e il protocollo che ora si chiama Quick, è possibile tramite Chrome e Opera avere il sito comunque veloce anche su connessioni un po' più lente. Eh, questo in realtà è quanto. Eh, vi lascio il link all'ebook, questo vi consiglio di scaricarlo, avevamo qualche copia fisica ma penso siano già finite tutte, perché, eh, con alcuni consigli oltre a questi che ho menzionato ci sono alcuni consigli su come ottimizzare ulteriormente il sito, Sulla stesso, sul nostro sito trovate anche altri due ebook che sono per l'ottimizzazione di WooCommerce e la sicurezza del vostro sito WordPress e quello secondo me è abbastanza importante, una letta io glielo darei. E niente, grazie di tutto, grazie per l'attenzione, se avete bisogno mi trovate al banchetto.